Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qualche mese fa ho portato qua sul canale la recensione e la prova di questo spioncino smart della ez Viz, il DP2C, oggi vedremo un altro modello, sempre della ez Viz, infatti ho già qua la mia porta in miniatura per fare l'installazione e la prova di questa nuova versione, e la versione ragazzi è questa, il CP4, rimane molto simile a quello che è il DP2C, ma ha sicuramente eh, alcune caratteristiche molto interessanti diverse appunto dall'altra versione anche il prezzo è diverso questa costa un pochino di più mi sembra costa intorno ai 160 euro poi il prezzo varia con gli sconti di amazon comunque vi lascio qua sotto i link in descrizione eh, ma adesso eh, prima di andare ad analizzare cosa cambia dalla versione precedente e come si installa questa versione andiamo prima a fare un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione allora il monitor che come vedete è molto Molto simile a quello precedente ma che ha eh, dalla sua le novità principali per quanto riguarda questo spioncino poi troviamo la parte delle videocamere del campanello che rimane anche questa simile alla precedente con qualche miglioramento che vedremo tra poco poi troviamo la staffa di montaggio che è cambiata totalmente rispetto all'altra versione poi qua sotto troviamo eh, le solite avvertenze e eh, certificazioni altre certificazioni, poi troviamo un adesivo di segnalazione, poi troviamo un cartoncino per l'assistenza e z -Viz. poi troviamo il manuale di istruzioni multilingue, praticamente ci sono tutte le lingue che ci spiega in maniera super veloce come installare l'applicazione z disponibile sia per iOS che per Android e eh, come scanalizzare il QR code. Comunque roba super semplice che poi vedremo anche tra poco. Poi qua troviamo eh, un piccolo metodo di cartone che scorre dove abbiamo all'interno eh, tre tipi di vite diverse o meglio le viti sono uguali ma cambia la lunghezza perché ovviamente in base allo spessore della porta dovremmo mettere le viti adatte e da questo punto di vista rimane uguale all'altra versione che ho portato qua sul canale e poi qua abbiamo un piccolo sacchettino con all'interno un cavetto micro usb USB per la ricarica ovviamente delle batterie che si trovano all'interno del monitor allora dopo aver visto cosa c'è nella confezione iniziamo a vedere da vicino questo spioncino smart della EZ -Viz, CP4, allora il monitor come abbiamo detto è molto simile al precedente che ho qua, eh, rimane molto simile esteticamente ma cambia totalmente per quanto riguarda il display, non nelle dimensioni che rimane praticamente identico ma cambia in una parte veramente importante, questa versione CP4 è touch mentre la versione precedente non lo era, quindi era possibile sì utilizzare il campanello smart anche senza eh, associare nessuno smartphone senza avere una rete wifi senza niente lui funzionava tranquillamente lo stesso ma se non gli associavamo lo smartphone e quindi l'applicazione ZViz non potevamo andare a configurare la maggior parte delle funzioni di questo campanello smart quindi le tantissime funzioni interessanti che hanno questi prodotti smart eh, non potevamo andarle a configurare quindi non si poteva utilizzare ma era più limitato mentre con questa versione più moderna dal punto di vista appunto del display possiamo eh, configurare praticamente tutto con le icone che abbiamo eh, nello schermo ma tra poco lo vedremo da vicino poi lo spioncino lo spioncino rimane molto simile al precedente che ho qua adesso ve lo faccio vedere quindi vedete molto simili la videocamera rimane la stessa sempre una videocamera full HD a 1080 eh, però con un angolo di visione più ampio eh, per il resto poi totalmente uguale sia per la forma che per l'estetica praticamente non c'è differenza eh, fra i due dispositivi. L'unica altra differenza che si nota è la spinetta di collegamento al monitor che eh, nella nuova versione della CP4 è una USB Type-C mentre nella versione precedente avevamo un connettore con dei pin l'installazione rimane semplicissima come prima quindi non c'è da bucare niente basta andare a rimuovere lo spioncino dalla vostra porta e basta non c'è da bucare, non c'è da tagliare, non c'è da fare assolutamente niente A meno che lo dobbiate mettere in una porta che non aveva già uno spioncino classico quindi dovrete fare un buco come ho fatto io qua ma se avete una porta con lo spioncino classico togliete lo spioncino mettete questo e adesso vi faccio vedere come fissarlo, non c'è da bucare assolutamente niente e ZViz ovviamente ha pensato ad un utilizzo veramente super facile e non invasivo per quanto riguarda l'installazione allora per prima cosa andiamo ad installare la parte della videocamera quindi facciamo passare la spinetta all'interno del foro della porta e facciamo entrare quello che è la parte di metallo della videocamera perfetto una volta inserita basterà andare dall'altra parte della porta scegliere le viti della misura giusta per lo spessore della nostra porta io prenderò quelle eh, più corte perché questa porta in miniatura ovviamente non è molto spessa quindi vado a prendere quelle più corte e a questo punto basterà iniziare ad avvitare le viti eh, dentro nei fori filettati della parte di metallo della videocamera a questo punto basterà andare a inserire la spinetta nella placchetta di plastica in dotazione e poi facciamo entrare le due viti nelle due feritoie partendo dal basso dove c'è diciamo l'incavo della testa della vite e poi facciamo scendere il tutto e vedete che già è installata praticamente non ho dovuto fare assolutamente niente adesso mi basterà solo andare a stringere le due viti quindi a questo punto andremo solo ad inserire la spinetta sotto al display quindi a questo punto andiamo ad inserire il display nella placchetta mi raccomando il cavo di farlo piegare bello piatto e andiamo a spingere verso il basso ecco fatto è già tutto installato avete visto che ci ho messo praticamente eh, solo qualche minuto veramente super semplice e soprattutto non invasivo a questo punto basta andare a accendere il display dall'unico tasto fisico che abbiamo e qua abbiamo subito la schermata con le lingue. Qua possiamo ovviamente essendo touch il display possiamo andare a selezionare la lingua, quindi selezioniamo italiano, diamo conferma. E adesso abbiamo già eh, cambiato la lingua in italiano a questo punto eh, vedete che abbiamo qua tutte eh, le icone che vi dicevo all'inizio quindi la possibilità di andare a modificare qualsiasi cosa all'interno di questo dispositivo tramite le icone eh, la prima cosa che possiamo andare a, a modificare è quanto vogliamo che il display stia acceso perché adesso vedete che dopo 10 secondi si spegne ovviamente questo è per un risparmio energetico però in, nel mio caso attuale non mi interessa il risparmio energetico quindi metto 30 secondi perché sennò mi si continua a spegnere qua possiamo andare a attivare anche il sensore di prossimità dello schermo quindi quando ci avviciniamo allo schermo lui si accende anche se non clicchiamo niente quindi è un monitor che si attiva quando ci avviciniamo un po come succede con gli smartphone e poi abbiamo la luminosità che adesso è a 5 vado ad alzarla così magari lo riuscite a vedere meglio la metto al massimo ovviamente più la luminosità è alta più la batteria si consuma poi abbiamo la eh, selezione giorno-notte quindi lui va a cambiare la luminosità eh, dal giorno alla notte se lasciamo auto deciderà lui eh, poi abbiamo il monitoraggio che è la cosa molto interessante ovviamente cos'è il monitoraggio? è eh, quello che la telecamera fa eh, oltre a essere lo spioncino nel senso perché questo sia sì uno spioncino quindi quando qualcuno andrà a suonare come vedremo tra poco eh, viene subito l'inquadratura dalla videocamera di cosa sta inquadrando eh, la videocamera ma possiamo usare anche questa videocamera come videocamera di sorveglianza praticamente lei ci avviserà con un segnale acustico vedete suono di allarme adesso lo provo ad attivare se io metto la mano davanti alla videocamera avete sentito il bip bip adesso è basso il volume vado ad alzarlo lo metto al massimo così magari lo sentite meglio metto a 7 adesso faccio passare la mano avete sentito il bip questo è perché qualsiasi cosa eh, si muova davanti alla videocamera ci avvisa con questo bip ovviamente possiamo disattivarlo e attivare solo il rilevamento intelligente Il rilevamento intelligente cos'è? è il rilevamento di movimento ma di una figura umana quindi la videocamera dello spioncino ci avviserà di un movimento fuori dalla nostra porta eh, solo quando sarà quello di una figura umana quindi qualsiasi altro movimento eh, in teoria non dovrebbe esserci segnalato eh, tutte queste segnalazioni come vedete ci arrivano nel display ma se poi dovessimo andare ad associare come vedremo tra poco l'applicazione EZViz con lo smartphone eh, tutti questi avvisi ci arriveranno anche direttamente dallo smartphone, come succedeva anche con la versione eh, che avevo già portato qua sul canale o come succede con qualsiasi videocamera di sorveglianza. Come vi ho detto, eh, con questa versione eh, se si vuole non è necessario utilizzare l'applicazione. Ovviamente con l'applicazione possiamo rispondere eh, al campanello anche quando siamo fuori di casa e vedere chi c'è fuori dalla nostra porta anche quando non siamo in casa, perché lo vedremo dallo smartphone. Poi abbiamo campanello, quindi Abbiamo il tipo di suoneria, possiamo cambiare tra varie suonerie. Il volume del campanello, eh, quindi, se questo è quello che abbiamo attualmente. Ha suonato perché ho regolato il volume, lo posso alzare fino a 7, che è questo. Quindi, questo è il campanello. Quindi, se io vado a cliccare il tasto del campanello, che è quello dove c'è la videocamera, che poi dopo giro la porta e ve lo faccio vedere. Questo è quello che sentiamo quando qualcuno ci suonerà per segnalare che è fuori dalla porta di casa nostra. Quindi abbiamo il volume, abbiamo la spia LED del campanello perché sul tasto del campanello c'è un'illuminazione a LED. Che adesso tra poco vedremo. Che è, appunto possiamo andare ad attivare o a disattivare. E poi, come vi ho detto, ci sono vari tipi di suoneria che possiamo selezionare. Vedete, ce n'è più ce n'è veramente una lista abbastanza lunga sono tipo 6 o 7 suonerie quindi veramente possiamo scegliere quella che più ci aggrada adesso rimetto la prima che è quella che a me mi gusta di più adesso abbiamo rete rete cos'è la rete wifi quindi il campanello può essere connesso alla nostra rete wifi ovviamente per far funzionare l'applicazione Z zviz dello smartphone dobbiamo per forza avere una rete wifi altrimenti lui funzionerà così come l'avete visto adesso ma se voglio andare a collegare questo campanello smart alla mia rete domestica basterà andare a selezionare una rete vedete che adesso lui ha trovato le varie reti eh, che riesce a ricevere qua da me vado a selezionare la mia ok vado ad inserire la mia password perfetto, adesso lui sta facendo l'accesso alla mia rete wifi, è Netgear 91 che è la mia rete wifi, quindi a questo punto siamo connessi, qua abbiamo data, qui abbiamo la data e l'ora ed è importante avere la data e l'ora perché se dovessimo andare a mettere la micro sd perché questo monitor come l'altra versione ha lo slot per la micro sd quindi inserendo una micro sd ogni volta che lui rileva un movimento registrerà dei piccoli video eh, che vengono memorizzati appunto sulla micro sd che ci potrebbero venire buoni nel caso ci sia stato qualche problema la data e l'ora se siete connessi alla rete wifi verrà rilevata automaticamente quindi si imposterà automaticamente mentre se non siete connessi alla rete wifi potete selezionare imposta manualmente quindi metterete voi l'ora e la data che eh, dall'in poi ovviamente poi andrà da sola però eh, l'ora e la data di inizio la metterete voi eh, poi abbiamo batteria Qua abbiamo eh, come ricaricare la batteria quindi per ricaricare la batteria dobbiamo andare a sganciare il display e collegare eh, il display a una presa USB micro USB per la ricarica. Questo display con le sue batterie da 4800 mAh dura davvero tanto però ovviamente dipende dall'utilizzo e quanto tenete il display acceso fondamentalmente eh, il tempo è variabile dato appunto dalla quantità di tempo in cui lui sta acceso e con quanta luminosità lui sta acceso. Torniamo indietro abbiamo eh, memoria qua ovviamente adesso non mi dà nessuna memoria perché non ho dentro eh, nessuna micro sd inserita nella sua slot ma se avessi inserito una micro sd qua avrei la capacità di memoria e quanta memoria residua ho disponibile poi qua abbiamo l'ultima voce che è firmware qua se siamo connessi alla rete wifi basterà fare aggiorna online e eh, lui eh, ricercherà gli aggiornamenti nessun pacchetto di aggiornamento eh, firmware perché ovviamente l'ho appena fatto l'aggiornamento quindi non ce n'è e qua vediamo un QR code questo QR code vi servirà se volete collegare eh, questo campanello smart alla vostra applicazione ZViz nello smartphone basterà andare a aprire l'applicazione come già detto disponibile come vi già detto sia per iOS che per Android una volta aperta andremo a fare più in alto a destra aggiungi dispositivo selezioniamo spioncini quindi basterà andare a inquadrare il QR code ed ecco che vedete che subito è stato rilevato cp4 faccio aggiungi e ho già aggiunto il dispositivo, avete visto che semplicità ed ecco vedete già che la telecamera sta inquadrando, adesso vi faccio vedere la mia mano qua dietro vedete ok e qua abbiamo praticamente tutte le stesse impostazioni forse ce n'è qualcuna in più rispetto al menu del dispositivo eh, che abbiamo attaccato alla porta ma bene o male ci siamo e la cosa interessante è questa che se io vado a suonare il campanello Qua si accende il display e vedete che subito è partita la chiamata, quindi oltre che vedere eh, dal display, perché ce l'avevo aperto in questo momento, ma anche se fosse stata chiusa l'applicazione, vedete che EZViz mi sta chiamando, quindi io posso, andando a cliccare qua, rispondere alla chiamata, quindi adesso vedrò cosa vede lei. Ma posso parlare, sentite che adesso c'è tutto il giro di voci perché io parlo qua e si sente fuori dallo spioncino, cioè chi mi sta eh, sentendo pensa che io sono in casa, ma in realtà non lo sono, quindi posso rispondere o posso vedere chi è che sta suonando, ovviamente in questo caso potrebbe essere la mia mano, vedete, eccola qua la mia mano, adesso vado a interrompere perché sennò non si capisce più niente. Okay. o altrimenti potrei vedere tutte le notifiche di segnalazione di avviso eh, di figura rilevata fuori dalla mia porta che mi arriverà direttamente nello smartphone o anche nell'orologio quindi veramente avremo tutto sotto controllo adesso volevo farvi vedere la parte dello spioncino che in realtà non vi ho ancora fatto vedere che è da questa parte perché ovviamente o vi faccio vedere una cosa o l'altra visto che è una porta eh, vedete qua c'è una luce a led eh, intorno al simbolo del campanello che è quella che dicevamo prima che si può attivare o disattivare e secondo me ha più senso lasciare illuminate di blu perché fa capire che dobbiamo andare a suonare lì perché non si suona più il campanello che avevamo eh, nel muro dove ci sono gli interruttori della luce ma si dovrà suonare qua quindi ok questo è il senso di questo spioncino smart però avete visto con che facilità eh, qua è partita la chiamata ovviamente come prima vado a interromperla eh, però avete visto con che facilità eh, di installazione senza andare a rovinare, danneggiare, modificare niente come ho installato questo spioncino smart della EZviz. quindi ragazzi spero che questo mio nuovo video in cui ho portato questo nuovo spioncino smart della EZviz, il CP4 eh, vi è piaciuto spero che vi sia stato utile, se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram porto tante novità, tante prime, spoiler dei prodotti, anche ovviamente di lui erano arrivati spoiler